che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'eccellenza dell'anno, innovazione and leadership di micronutrizione. E il premio va a Metagenics. Eccoli, li facciamo avvicinare capiamo anche il perché di questo premio per essere una produttore a livello globale scientifico di micronutrizione per condividere costantemente le esperienze e le informazioni scientifiche per usare sempre i migliori ingredienti e per il lavoro a stretto contatto con gli specialisti del settore buonasera qua, ecco Metagenics gli... buonasera, benvenuti e, eccolo foto, foto di ritorno Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, micronutrizione. Ancora grazie, complimenti a Metagenics. grazie. Siamo in compagnia del dottor Michele Di Qual, direttore generale di Metagenics Italia. Benvenuto. Grazie. Questa sera siete stati premiati per il secondo anno consecutivo come eccellenza dell'anno nel settore della micronutrizione. Ecco, come ci commenta questa vittoria? Beh, ovviamente siamo molto contenti. Per noi eh, di Metagenics... La micronutrizione è il core business, ci occupiamo quindi di integrazione, di micronutrizione e di ricerca scientifica. Quindi per noi eh, l'innovazione nell'ambito della micronutrizione è quello che eh, deve essere il punto di forza ed è quello che ci distingue eh, in questo settore molto diciamo, in crescita, molto sotto l'occhio del... Diciamo, dell'attenzione del mercato, un mercato in crescita e l'innovazione è quello che porta poi le, le grandi novità e quello che porta poi a distinguere le aziende che eh, riescono in qualche modo a generare nuovi prodotti, a generare realtà che in qualche modo dal punto di vista scientifico eh, riescono a portare veramente dei benefici per la salute quindi per noi è molto importante questo premio. Ecco il 2023 è appena cominciato, le chiedo quali progetti e quali obiettivi siete prefissati per quest'anno? Beh quest'anno come, diciamo, come già annunciato, come già dichiarato, l'innovazione, la ricerca e gli studi clinici e il portare avanti quello che è il nostro punto di forza, quindi l'innovazione, ehm, diciamo, si conferma anche, que anche per quest'anno. Noi vogliamo, vorremmo in qualche modo essere riconosciuti da un più ampio platea possibile di specialisti, di medici, eh, che in qualche modo si occupano e, e gestiscono. Ehm, diciamo, i propri pazienti eh, gestiscono, gestiscono la prevenzione, perché con la micronutrizione si, ci si occupa di prevenzione, di, ehm, diciamo, di salute, eh, con prodotti ad alta eh, diciamo, tecnologia e con alta eh, evidenza scientifica. Noi ci occupiamo di ricerca, di evidenza scientifica quindi quest'anno, come del resto è la nostra storia, eh, vorremmo incrementare questo tipo di risultati e questo tipo di eccellenza che ci contraddistingue. Do il benvenuto alla dottoressa Evi Van Ino, direttore marketing di Metagenics eh, Italia. Grazie, buonasera. Ecco, tra la vostra sede in Italia e le altre eh, sparse eh, nel mondo avete uno scambio costante. Ecco, le chiedo eh, come viene eh, organizzato questo scambio, come si definisce e quali obiettivi si pone? Sì, in effetti per noi è molto importante questo scambio internazionale, abbiamo filiali in tutto il mondo, in America, Australia, ovviamente anche in Europa dove ci troviamo noi e, e questo scambio per noi è importante non soltanto per i dipendenti stessi di Metagenics ma anche per i nostri clienti perché è una garanzia, perché noi eh, sfruttiamo le sinergie a livello mondiale e abbiamo, eh, ci vantiamo dell'expertise di, di livello mondiale dunque per la creazione e la commercializzazione di micronutrizione di, di alta qualità Um, questo per noi è importante, qualche esempio forse, che abbiamo così con una, un ente internazionale, un'azienda internazionale, la possibilità di collaborare con università uh, renomati, um, con società scientifiche famose in tutto il mondo per eh, dimostrare l'efficacia e la qualità dei nostri prodotti e eh, facciamo anche altre cose, per esempio ab abbiamo partnership con i più importanti o i migliori fornitori così che possiamo davvero garantire un'efficacia terapia poi anche ai, eh, spe agli specialisti locali come quelli sul mercato italiano ovviamente e questo, questa missione, Um, questo si vede anche dal fatto che ogni giorno in tutto il mondo eh, consegniamo più di eh, 100.000 prodotti dunque con detto con le parole della nostra mission aiutiamo eh, in, nel mondo eh, ogni giorno mi, più di 100.000 persone a vivere una vita più sana e più felice e questo per noi è molto importante Do il benvenuto al dottor maurizio salamone direttore scientifico di metagenics italia benvenuto Grazie. Oltre a tutti i prodotti dedicati al sostegno delle difese immunitarie e ai probiotici, quattro mesi fa avete lanciato una novità, ovvero The Ackermansia Company, di cui vantate una distribuzione esclusiva sul mercato italiano. Ecco, di cosa si tratta? Sì, la distribuzione esclusiva riguarda appunto l'Europa ed è un nuovo paradigma nel trattamento sia della funzione di barriera gastrointestinale sia nel controllo del metabolismo. A Kermansia rappresenta un batterio buono, è uno dei batteri buoni che ci aiutano a stare in salute, ma eh, grazie alla ricerca e all'innovazione tecnologica è adesso disponibile come ingrediente per una nuova classe di integratori che vengono chiamati Next Generation Postbiotics. Questi, questa nuova classe di eh, ingredienti è già Oggi disponibile per il pubblico sotto forma di un semplice integratore, integratore che può essere assunto con una compressa ogni giorno per aiutarci a mantenere il nostro metabolismo in condizioni ideali per eh, aiutare la funzionalità gastrointestinale e addirittura influenzare l'efficacia di alcuni trattamenti chemioterapici. Quindi tanti aspetti eh, che si raggiungono contemporaneamente con una sola eh, sostanza.